nostro lavoro, grazie! Sono d'accordo, anche noi vogliamo, stiamo lavorando per un piano industriale per tirare dentro le persone, non vogliamo ammortizzatori sociali, vogliamo lavoro, questo è chiaro, ma è chiaro a tutti. Cioè penso che questo sia la paliziano per uno per fare il mestiere del sindacalista penso eh scusate scusate scusate, scusate, scusate, scusate. Fa, fammi parlare fammi parlare perché, per cortesia, la prima cosa che voglio dire è una è legittima la critica però vorrei fare un richiamo a una questione noi non siamo amati in questo paese basta che andiamo a legge sui social siamo presi come esempio negativo in qualsiasi cosa a torto perché qui c'è un'espressione di professionalità unica nel suo genere una dedizione al lavoro e alla propria azienda unica nel suo genere quindi dobbiamo ribaltare questo paradigma e dobbiamo fare, lasciatevi dire, un'operazione simpatia nel senso far capire che qui ci sono lavoratori non ci sono gente che vuole andare in cassa integrazione e rispetto a questo abbiamo bisogno di tutti di tutti non dobbiamo avere lo specchietto del corrisore dobbiamo capire chi questo cavolo e segue la nostra strada, indipendentemente se è da destra, di sinistra, dicendo non ce ne frega niente. Bravo. Chi abbraccia la nostra casa è il nostro amico. Bravo.